Eh, che è sempre la cosa migliore poi boh, alla fine, prendendo un garis punto. Eh, quando inseriamo poi le note, quindi la eh, mano sinistra, prendiamo ad esempio un B bemolle, possiamo fare con una nota sola, eh, ad esempio, ottavi, quindi se mettonomano ta, ta, ta, ta. Posso fare una nota e una gosta, ad esempio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 La differenza se io facessi tutto in uh, sedicesimi senza le ghost se ci inserisco piano piano le ghost quindi... poi eh, più elevata sentite la differenza eh, quindi i ghost sono fondamentali però vi, vi consiglio di creare dei semplicissimi pattern, dei semplicissimi groove Inserire piano piano qualche, diamo conto che avete inventato questa linea. Poi posso inserirci le ghost piano piano. Quindi, invece di fare.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 Mettetemi un mi piace e magari anche condividete, perché mi aiutate nel mio piccolo a crescere un pochino. Grazie a tutti, buona serata e al prossimo video.